ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e in questo video vi voglio parlare di alcune cose che molti stanno tralasciando alcuni stanno dimenticando e secondo me è bene mettere in chiaro alcune cose eh, come ad esempio il blocco giornaliero allora il blocco giornaliero ragazzi per chi non lo sapesse è una forma applicata da rockstar eh, per controllare la vendita delle auto allora il blocco giornaliero diciamo il blocco giornaliero ci sono svariati tipi di blocco allora c'è il blocco giornaliero normale che è un classico blocco giornaliero che si diciamo che ci dà quando noi abbiamo un'auto in pratica eh, duplicata più e più volte senza targa personalizzata o con targa personalizzata e questo tipo di blocco la Rockstar comunque lo dà indipendentemente che noi abbiamo la targa personalizzata o no alcuni dicono ah ho la targa personalizzata posso vendere auto all'infinito no non è così ragazzi allora se avete la targa personalizzata non è che potete vendere auto all'infinito no assolutamente non è così la targa personalizzata ci consente semplicemente di eh, usufruire di questa targa quando noi facciamo dei glitch ragazzi eh, per quei glitch che eh, hanno le targhe clone ok targa clone per targa clone si intende la stessa targa numerica per dire io ho questa auto se ho duplicato 20 auto con questa targa il gioco mi farà scattare immediatamente dopo la seconda vendita il blocco giornaliero se invece ho una targa personalizzata potrei arrivare a vendere fino eh, a 8 auto al giorno allora se ne possono vendere anche di più con targa personalizzata di 8 al giorno si possono vendere anche 40 auto ma sappiate che se voi oggi vendete 40 auto il giorno dopo o due giorni dopo non potrete più vendere auto per un lungo periodo di tempo perché vi scatterà il blocco giornaliero ma pesante ragazzi quindi tenetelo a mente la seconda cosa che dovete tenere a mente è la targa personalizzata la targa personalizzata la dovete mettere prima di fare ogni glitch ragazzi perché altrimenti prenderete il blocco giornaliero i blocchi ci sono quattro tipi di blocchi allora un altro tipo di blocco è questo ragazzi allora il gioco ci dà la possibilità di poter vendere auto di strada per un valore bassissimo massimo che si possono vendere alcune auto è a 20.000 e ci dà questa possibilità di vendere queste auto però in questo caso c'è il blocco ragazzi c'è un blocco di 48 ore per la vendita di eh, scusate 48 minuti per la vendita di queste auto e questo è un secondo tipo di blocco io adesso vediamo se riesco a recuperare un'altra auto di strada e vi faccio vedere e qui abbiamo eh, questo tipo di blocco adesso ve lo faccio vedere in maniera tale che capiate queste ragazzi sono cose fondamentali che sanno tutti lo sanno anche i bimbi perché magari tanti di voi non prestano attenzione a quello che si dice vedete ragazzi in questo momento non ci servono veicoli in pratica io adesso un altro veicolo di strada posso venderlo fra 48 minuti ma se vendo una mia auto personale tipo quella con cui stavo la posso vendere immediatamente senza necessità di aspettare questo, questo limite di tempo e adesso vado allo Santos Custom con la mia auto e la vendo e me la lascerà vendere allora ragazzi ci sono altri due tipi di blocco allora quelli di cui abbiamo parlato sono due tipi il blocco giornaliero che è quello principale che affetta un po tutti e poi c'è il blocco dei 48 minuti quando si vendono auto di strada vedete me la lascia vendere se io adesso volessi venderne un'altra la potrei vendere però non la vado a vendere perché le auto di strada, eh, le auto personali duplicate, che non sono di lusso, auto di bennis ragazzi, dovete duplicare semplicemente auto di bennis, dovete eh, in pratica venderne una ogni 61 minuti, oppure una ogni 2 ore e 5 minuti ragazzi non potete vendere un'auto ogni 7 minuti come tanti dicono io vedo molta disinformazione ogni 7 minuti non potete vendere un'auto ok poi c'è un altro tipo di blocco ragazzi che avviene quando si duplicano auto di lusso auto di lusso per auto di lusso si intende questo tipo di auto oppure la deluxe, oppure altri tipi di auto che sono in vendita non da Bennis se io vado a vendere non so una Dezerat ok che ho duplicato convinto che la Dezerat mi paghi di più perché costa 2.825.000 quando andrò allo Santos Custom avrò il blocco dei 50.000 ragazzi questo blocco dei 50.000 non si aggira in nessun modo è un blocco per i veicoli che è stato posto su PS3 per quanto riguardavano le duplicazioni allora le auto che non si possono duplicare sono tutte le auto di Leggendario Motorsport tutte le auto di San Andreas Super Autos tutte, proprio tutte ragazzi nessuna auto di queste si può duplicare le uniche auto che si possono duplicare sono le auto di bennis auto e moto di bennis che adesso andiamo a vedere chi è bennis bennis è sto fregno qui ragazzi e sto fregno qui ha un listino di auto che noi possiamo trovare e che facendo la modifica custom auto e moto ovviamente e che facendo la modifica custom di questi veicoli noi potremmo vendere al massimo del profitto ragazzi quindi fate bene attenzione a ciò che fate a ciò che duplicate per esempio se voi comprate una nero custom una nero ok e la eh, modificate al massimo da bennis voi potete fare il massimo del profitto l'auto che paga di più da bennis non è la nero non sono la Progenitalia ma l'auto che paga di più ragazzi è questa solamente questa è l'auto che paga di più da Bennis quindi tenetelo a mente e ricordatelo questa auto qui modificata in una certa maniera può pagare fino a un massimo di 970 e rotte mila. e fin qui ci siamo quindi detto questo ragazzi abbiamo eh diciamo detto un po' tutto per quanto riguarda l'altro blocco ragazzi c'è cioè un ultimo blocco che io non ho mai preso sinceramente e spero di non prendere mai è un blocco che ci limita le vendite a 19.000 allora nel senso che se noi abbiamo un'auto o più auto clone con la stessa targa e ci dimezzerà il prezzo dopodiché ce lo ridurrà eh, ancora alla metà della metà fino ad arrivare a 19.000 quanti più cloni abbiamo? nel senso che se noi abbiamo 6 cloni in garage con la targa uguale alfanumerica ok ragazzi il costo di quell'auto se prendiamo questo tipo di blocco che sarebbe il blocco dei 19.000 il costo di quell'auto andrà pagato a 19.000 ragazzi in quel caso avremo solamente 19.000 da quella duplicazione e quindi la prenderemo nell'ano c'è un glitch che io ho portato che vi lascerò eh, in, nella scheda che vedete in alto a destra che c'è già dall'inizio del video che voi potete consultare e vedere tutto quanto allora il blocco targhe ragazzi, perché avviene il blocco targhe? Il blocco targhe avviene perché eh, si è venduto troppo ragazzi e per questo motivo la Rockstar applica un blocco targhe. Allora io ho sentito di persone che eh, convinti che comunque eh, facendo questa azione avrebbero risolto il problema, hanno solo peggiorato, adesso vi vado a spiegare quando vi dà il blocco targhe ragazzi e voi non vedete più la vostra targa allo Santos Custom alcuni che cosa hanno fatto? me l'hanno commentato? me l'hanno scritto su Telegram? che sono andati a... sull'app di iFruit, hanno cancellato quella targa, benché avessero 30, 40, 50 auto con quella targa hanno cancellato quella targa e si sono fottuti con le proprie mani perché ragazzi? vi fottete con le, proprie con le vostre mani perché in pratica quella targa oramai non esiste più e il gioco detetterà tutte quante le auto che voi avete in garage con quella targa che voi avete cancellato le detetterà come auto con targa alfanumerica clone e quindi in quel caso prenderete il blocco allora c'è la possibilità di creare 30 targhe personalizzate ragazzi createne più possibile per poter mettere più targhe possibili alle vostre auto e per poter fare eh, diciamo i glitch la targa personalizzata va applicata prima di fare il glitch ragazzi il blocco giornaliero ragazzi si prende proprio perché non si ha la targa personalizzata ma come ho già detto prima non significa che se si ha la targa personalizzata non si prenda il blocco giornaliero, si prende comunque il blocco giornaliero sia con targa personalizzata che senza targa personalizzata perché alcuni di voi non rispettano i tempi di vendita perché alcuni di voi pensano di essere Gesù Cristo e vendere eh, 40 auto perché hanno la targa personalizzata e il giorno dopo vi scatterà il blocco ragazzi quindi fate bene attenzione a tutto quello che vi ho spiegato nel video andate a guardare il video guida del blocco giornaliero c'è una mail allegata che inviai a suo tempo alla Rockstar chiedendo eh, per quale motivo avevano bloccato le targhe e tutto il resto ci saranno tutta una serie di allegati a questo video che vi consiglio di andare a guardare ragazzi perché è importante che li guardiate tutta una serie di consigli che secondo me eh, farete bene a rispettare eh, io non so che altro dirvi ragazzi mi sembra di aver detto tutto riguardo al blocco giornaliero che comunque il blocco giornaliero ragazzi eh, può durare fino a nove mesi eh, può durare tantissimo, ci sono persone che è eh, tantissimo tempo che non vendono più auto eppure hanno ancora il blocco giornaliero quindi dovete fare molta attenzione ragazzi quando duplicate, eh, con che targa duplicate e quante vendite fate ragazzi quella è la cosa fondamentale non dovete strafare quando ci sono i glitch quando fate un glitch col money freeze ragazzi non pensate che quelle sono auto che avete comprato e quindi non sono soggette a blocco giornaliero le uniche auto che non sono soggette al blocco giornaliero sono le auto che trovate per strada ragazzi ma tutto il resto delle auto sono soggette a blocco giornaliero quindi mi raccomando fate bene attenzione a ciò che vi ho detto ricordate tutto quanto quello che vi ho detto a questo punto vi lascio un saluto al prossimo video, ciao a tutti!